So benvenuto in questo nuovo video dove... Andiamo a utilizzare questa canzone di Amy McDonald che si intitola This is the life, bellissima canzone molto divertente per divertirsi, imparare qualcosa con il basso elettrico. Allora, cosa andiamo a fare? Impariamo due cose. Una è quella che hai sentito nell'introduzione, cioè questa frasettina che in realtà non è fatta dal basso, ma è fatta dalla chitarra, però eh, può essere divertente anche da studiare con il basso. Come seconda cosa... Ancora più importante invece andiamo a vederci l'accompagnamento per quinte su questa canzone. Poi se andiamo ad ascoltare bene l'originale in effetti non va proprio sempre a mettere tonica e quinte. Però in questo stile qua un pochettino country eh, è una cosa che va sicuramente bene. E da bassista è importante cercare di accompagnare utilizzando le quinte al, al proprio meglio. Allora innanzitutto andiamo a vedere effettivamente una quinta dove andiamo a trovarla sul basso perché essendo uno strumento simmetrico il basso elettrico eh, si presta molto ad utilizzare certe geometrie e l'utilizzo della quinta è proprio uno di questo infatti noi abbiamo eh, mettiamo il do diesis allora andiamo che è il primo accordo della canzone andiamo a prendere il tasto 4 della corda di là questo è un do diesis il suo quinto grado sarebbe 5 note più avanti do, re, mi, fa, sol in questo caso diesis perché nella tonalità di do diesis abbiamo un sol diesis in chiave eh, tutte queste sono parolone, cose difficili però in realtà dove la quinta fisicamente se io ho la tonica qua la sua quinta è sempre due tasti, una corda devo contare eh, a me piace immaginare una sorta di L in cui faccio due tasti eh, e una corda sotto quindi se questo è Do diesis il mio, la mia quinta ce l'avrò due e sotto di uno questa qua è la quinta acuta il Sol diesis alto per avere il Sol diesis basso è ancora più facile basta utilizzare lo stesso dito e salire verso l'alto verso il grave di una, di una corda quindi io qua ho il Do diesis Quinta alta, do diesis, quinta bassa Quando vado a fare un accompagnamento posso eh, scegliere utilizzando o la quinta alta o la quinta bassa Qua va un po' eh, di gusto e soprattutto tanta, tanta pratica per sentire quelle che suonano meglio Poi sarà un'arte quella di cercare di legare gli accordi senza fare dei salti troppo ampi Allora iniziamo a vedere eh, quali sono gli accordi Do diesis la, Mi, che posso prendere o qua, oppure anche a vuoto, vedremo, e Sol diesis minore, Sol diesis, la trovo al tasto 4 della corda di Mi. Quindi, quando io vado a fare il Do diesis, posso scegliere se prenderla sotto o sopra. Chiaramente posso utilizzare anche l'ottava acuta della, della tonica, quindi del, del Do diesis. Quindi, eh, All'inizio andiamo a mettere l'introduzione, adesso vado sulla mi, sol diesis, cosa ho fatto qua? Eh, il do diesis l'ho presa bassa, allora eh, innanzitutto di note ne metto 4 per ogni battuta, quindi pam pam Pan, pan. vado a saltare dalla tonica alla quinta tonica quinta eh, l'ho presa quasi sempre bassa quindi do diesis cioè bassa nel senso di grave eh, questa qua nella eh, posso prenderla o il mia vuoto attenzione qua possiamo utilizzare anche il mia vuoto che sarebbe avesse una quinta corda sarebbe, eh, sarebbe comunque sempre qua oppure mi quello acuto nel mio ho preso quello a vuoto Qua diventa un pochettino più difficile perché devo immaginarmi con la corda vuota vuoto, la mia L, quindi due tasti, una corda e andare a prendere il, il Si. So che all'inizio non è facilissimo, però ci facciamo l'occhio e dopo un po' lo si può fare. La stessa cosa si poteva fare anche con il La. La con il Mi acuto oppure La con il Mi grave a me eh, solitamente non piace tanto prendere corda vuoto però potrebbe funzionare quella di me perché la prenda vuoto perché c'ho solo questa <ride> quindi di questa altezza che è il suono bello del basso ce l'ho soltanto qua quindi eh, sarai tu ad andare a scegliere quando eh, passi da una all'altra cerca di legare eh, più che altro non ri eh, ripetendo una nota in comune tra un accordo e l'altro di fila, mi spiego meglio quando passo dal LA al MI se io vado a fare te la faccio sentire 3, 4. allora ho usato il LA come quinta al MI alternandolo poi dopo avevo l'accordo di MI e quindi io ho usato LA, MI la, mi, e poi ho dovuto ribattere il mi perché è l'accordo dopo. Quindi in questo caso io personalmente preferisco eh, non ribattere questa stessa nota. Quindi se devo fare così, faccio la, mi, la, mi. E poi vado a prendere il Mi grave, in questo modo ehm, non, ho, no, non vado a ribattere una nota, certo è la stessa nota e tutto, però a livello stilistico io preferisco suonarlo, suonarlo così. Proviamo ancora ad andare avanti. Qualche giro vediamo se mi viene qualche idea. mi grave ottava qua puoi sbizzarrirti, eh, vedilo proprio come studio, quindi cerca di non fare tutti i giri sempre la stessa cosa, ma vedere se riesci a, a trovare delle, delle soluzioni che, che possono piacerti di più. Andiamo a vedere la, la, invece la, la frase melodica, così in questo video hai due spunti per poterti divertire e suonare su una canzone originale. Allora andiamo a prenderla, vediamo se la trovo... Oh, sentito qua è la chitarra noi andiamo a prenderla con il basso eh, e doppiarla eh, andiamo a prendere un do diesis tasto 11 della corda di re allora questo è un l'accordo è un do diesis minore infatti la melodia si appoggia sulla tonica che è il do diesis va a mettere un re diesis e poi cade sul mi che è il terzo grado minore quindi vai a fare 1, 3. 4, 1, poi lo ribatti facendo più veloce eh, l'1 e il 3, cioè do diesis e re diesis di nuovo ho soltanto queste tre note, giusto? Eh, se la mia mano riesce a lavorare un dito, un tasto allora non dovrò spostare e vado sempre a utilizzare le stesse dita, cosa che io consiglio sempre. Quindi impostiamo la mano bene da 4 dita a 4 tasti, in questo modo la teniamo. Quando va a cambiare la frase, io qua ci penso come se fosse un accordo di mi, vado a fare mi fa diesis e sol diesis, il ritmo più o meno uguale a quello di prima, quindi vado a fare mi fa diesis, sol diesis, ribatto il mi e poi le fa ravvicinate di nuovo mi fa diesis. Poi alla fine ritorno indietro facendo le note al contrario Sol diesis, Fa diesis, Mi Poi dovrei fermarmi sul Do diesis Qua io ci metto questo piccolo abbellimento che puoi anche non fare Si tratterebbe di Emmeron e Pull Off veloci da, da fare queste due note ravvicinate altrimenti va benissimo la lasci lunga se non sbaglio lui la, la fa anche lunga andiamo a sentire questa era la prima frase fatta qua sposto la mano ok lui lo tiene lungo quindi questa frase è composta da due movimenti della mano. Il primo la tieni fissa al tasto 11. Poi spostiamo dove suonava il mignolo andiamo con il medio. In questo modo qua possiamo usare 2 4 eh, e 1 cambiando corda. Bene, spero di esserti stato utile in questa canzone. Se non la conoscevi, va ad ascoltare. Prova ad accompagnarla, prova la melodia e soprattutto divertiti con il basso elettrico. Grazie ancora, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.